Per schedulare la pubblicazione di un video su YouTube, si apre Studio e si clicchi sul pulsante di caricamento video. Si selezioni il file del video che si vuole pubblicare. La compilazione di tutti i campi qui mostrati è opzionale, fatta eccezione per quella riguardante i video di minorenni. Scusate, volevo dire per minorenni. Per schedurare infine la pubblicazione del video nel futuro. Selezionare l'opzione Schedula nella scheda Visibilità, impostando la data che si preferisce.